Ecco quindi l'interfaccia di Wunderlist per iPad, procedo alla creazione di una nuova lista e la chiamo con il nome di un autore che devo studiare in vista di un'interrogazione, non sarà l'unico, poniamo il caso che ce ne sia un altro, trascinando Tenendo premuto il secondo autore sul primo, creo una cartella che chiamerò studio interrogazione italiano. Ciascuna, ciascuno degli obiettivi che io ho creato può essere suddiviso in attività. Poniamo che io voglia studiare la biografia di Foscolo, poi i suoi sonetti, poi i sepolcri e infine posso trascinare poi come voglio le attività per sistemarle a mio gradimento. Dicevo, e infine le ultime lettere di Jacopo Ortis, Ciascuno di, questi, di queste attività, ciascuno di questi obiettivi, può essere selezionato, può essergli attribuita una data di scadenza, per questo potrebbe essere il 2 aprile, per questo quindi potrebbe essere il 4 d'aprile, e via dicendo. La data di scadenza, potrebbe essere abbinata ad un promemoria, se devo farlo entro giovedì 2 aprile conviene che mercoledì primo nel pomeriggio io cominci a ricordarmi che devo fare questo compito al massimo per il giorno dopo e inoltre ciascuna, ciascuna di, queste, uh, di questi grandi argomenti può essere condiviso Nel momento in cui io schiaccio l'icona di condivisione, avete visto apparire la condivisione stessa, è un menu nel quale io posso selezionare le persone con cui voglio che vengano condivisi le, condivise le informazioni nel mio file e a quel punto diciamo che ci lavoriamo in due, in tre, in quattro. Posso inoltre aggiungere un file fotografico che o ho già salvato su rullino o creo in quel momento oppure posso aggiungere un altro file prendendolo da una account box che avrò eh, linkato a Wunderlist. Inoltre posso aggiungere un'attività secondaria, devo recuperare gli appunti di questa parte perché non ce li ho ed è propedeutico al fatto che io possa studiare la biografia, il fatto che io recuperi gli appunti. Dopodiché, se proprio non mi riuscisse di recuperare gli appunti, posso riferirmi, se lo conoscessi, posso cercarlo, copiarlo da Safari e incollarlo qui, un sito internet che parli di ciò che voglio studiare. Il link ovviamente risulterebbe attivo, cliccabile e utilizzabile. Nel momento in cui io dovessi aver finito questo passaggio potrei re, spuntare la voce che verrebbe cancellata sia negli obiettivi secondari sia all'interno della lista stessa. Ovviamente qualsiasi modifica io faccia qui, eh, anche la persona con cui ho condiviso la lista riceverà la modifica.